Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video Oggi finalmente primo video dedicato al Natale Sono davvero felicissima E quindi eh, direi di iniziare con questo progetto Il progetto di oggi è super veloce E niente, mi è venuta questa idea così un flash, un lampo Ho pensato che sarebbe stato utile condividerlo con voi E quindi oggi andiamo a realizzare una decorazione natalizia Per l'albero di Natale o comunque una decorazione natalizia poi usatela come volete la cosa più incredibile è che oltre a essere un progetto super velocissimo eh, necessita soltanto di due cose una è la colla a caldo e e l'altro è uno spago quindi direi di cominciare ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e niente, cominciamo partiamo con un unboxing perché qui dentro c'è uh, il materiale che mi serve questo è un pacchetto come vedete di Amazon e qui dentro troviamo E qui dentro troviamo la mia nuova pistola del, di colla a caldo Trovate il link giù che vi riporta direttamente a questa pistola che ho io insomma Oltre alla pistola ci sono anche 80 stick di colla e il prezzo è di 15,99€ questo è il piedistallo per poggiare la colla quando non la stiamo usando questa è la pistola per la colla la pistolina ha anche l'interruttore on off molto molto utile, non tutte le pistole a caldo ce l'hanno e eh, ha anche il piedistallo per poggiarlo il pulsante per spingere la colla la presa della corrente è una presa normale e il piedistallo funziona in questo modo basta uh, inserirlo su questi fori qua davanti da questo lato in questo modo e così la pistola rimane in piedi da sola molto molto utile questi sono gli 80 stick di colla e questo è il manuale delle istruzioni dal sacchetto penso che si capisca che sono un amante della colla a caldo quindi oggi realizziamo questo progetto qua dedicato appunto alle decorazioni di Natale ma se vi piace l'idea di utilizzare la colla a caldo o se siete amanti della colla a caldo anche voi lasciatemelo scritto sotto in un commento o eh, lasciatemi un mi piace al video in modo che eh, io capisca se devo realizzare altri eh, progettini con la colla caldo insomma dunque riprendiamo la pistola stix. accendo nel manuale che è in italiano eh, c'è scritto che impiegherà dai 3 ai 5 minuti per scaldarsi quindi nel frattempo eh, ne approfittiamo per cominciare il progetto DIY la parte iniziale che eh, realizzerò adesso nel video non è necessaria nel senso che si può fare anche a occhio Però Uh, se volete fare le decorazioni tutte della stessa grandezza io vi consiglio di prendere un fogliettino di carta matita e qualcosa che abbia una forma uh, circolare in modo da realizzare semplicemente uh, il disegno del, uh, di un cerchio quindi non è necessaria la pallina di plastica potete utilizzare anche una tazza questa è la dimensione che voglio utilizzare per realizzare le mie decorazioni di Natale dunque prendo la mia base lo spago eh, spaghi di questo tipo io utilizzerò eh, questi qua che sono una versione più, più naturale ispirato eh, allo stile nordico però dello stesso genere ci sono anche questi cordini qui tipo questo che è eh, intrecciato oppure ci sono di questo eh, tipo qua che sono sempre fili intrecciati ma a due fili e di questi qua ci sono eh, tutti i colori insomma, che desiderate dunque questo è il mio disegno di riferimento questo è lo spago quello che vado a fare è ehm, piegare la punta dello spago in modo da cominciare a realizzare la spirale state attenti a non bruciarvi con la colla a caldo aggiungo una sola goccia all'inizio dello spago E piego, basta versare un po' di colla sullo spago e poi continuare ad arrotolare lo spago su se stesso, realizzando appunto la spirale. A questo punto potete utilizzare questo eh, disegno appunto come guida Se lo realizzate nel foglio di carta da forno andrete meglio Perché se non siete precisi la colla potrebbe incollarsi anche al foglio Mentre nel foglio di eh, carta da forno questo non succede Si può procedere in questo modo qua Colla E spago continuo in questo modo fino a quando ho ricoperto l'intera superficie del cerchio che ho disegnato Dunque ho finito, una volta arrivati all'ultimo giro, creo un cerchio con la corda, io lo voglio molto, molto piccolo, e poi lo fisso nell'incrocio e continuo l'ultimo giro di corda. Torno il punto in cui ho realizzato l'occhiello e taglio lo spago qua in modo che finisca esattamente dietro l'occhiello quindi eh, incollo la parte finale dietro l'occhiello Sempre per rimanere in tema stile nordico ho pensato di decorarlo con dei colori naturali e un po' di rosso. Quindi parto realizzando un fiocco che vado a chiudere con il nostro rosso. Dunque fiocchettino creato, vado ad incollarlo dove ho incollato l'ultima parte dello spago in modo da coprirlo verso una bella goccia di colla e anche il mio fiocchetto ecco qua la mia decorazione finita potete decorarla come volete aggiungerci per esempio anche dei glitter dei disegni in base alle decorazioni il risultato avrà uno stile diverso io appunto ho scelto uno stile abbastanza nordico però aggiungendo un tocco di rosso perché un po' di rosso e d'obbligo secondo me a Natale anche se forse un pochino io ho esagerato ne ho realizzato anche un'altra per mostrarvi la differenza questa qui l'ho realizzata nei toni del rosa e oro ho aggiunto un fiocco panna e un piccolo fiorellino per fissare il nastro vi ricordo che trovate giù nell'info box il link per trovare la stessa identica pistola che ho utilizzato io per questo progetto Uh, DIY e niente condividete con me il vostro risultato ricordatevi di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao